No, no, non ci voleva proprio sta cosa. ragazzi benvenuti sul mio canale e bentornati dal nostro calogero Bottas nella carriera pilota su f 122 per il nostro pilota Birberbanca è diventato un periodo d'oro ultimamente perché i risultati sono stati più che lusinghieri ma purtroppo dovevano arrivare le gare quelle insomma un po più scomode e stasera sarà la prima perché correremo in ungheria come al solito prima di cominciare andiamo a fare un piccolo recap della situazione per quanto riguarda la posizione in classifica primo c'è sempre max verstappen a 195 punti ma il suo vantaggio se ha sotto tantissimo, tanto che il nostro calogero Bottas è arrivato a 177 punti, stiamo esattamente a 18 punti di distacco da Max. Ho 18 sì, non vorrei far figure di Ma, matematica, sì, sono 18, ok. Poi, Lando Norris, Charles Leclerc, Alonso, Perez, Albon, Ricciardo, Hamilton e Ocon, vanno a chiudere la top 10, c'è da dire che ci siamo riavvicinati anche nel campionato costruttori che invece avevo dato praticamente per perso. Quindi a questo punto non ci resta che andare al weekend di gara, ragazzi, speriamo che non sia una gara bagnata perché già questa non è una pista facile, non è una pista favorevole, quindi dovremmo assolutamente ripetare i danni, ci manca solo la pioggia per farci la festa. Mannaggia, piove in qualifica, piove in qualifica! prevedibili. Allora Nelle qualifiche dice che tra 10 minuti smette di piovere, però ragazzi, attenzione. Tocca ritarare il piede adesso sul bagnato, non sarà facile. Freno, freno, freno, freno, mamma mia. Dopo la stretta che abbiamo dato il nostro calogero ci riprova, parte finale del giro ma la macchina scivola dappertutto, tartonde stiamo con l'assetto d'asciutto raga, quindi... Però l'importante è riuscire a chiudere un giro valido, poi... Adesso siamo decimi, assurdo, mamma mia quanto siamo lontani, però vabbè. Previsioni del tempo che dicono che tra 5 minuti smette di piove. Io proverei la mossa delle rosse. Tra 0 minuti smetterà di piove, ragazzi, attenzione eh. Gomme non idonee. io me ne frego e vado alla pista. Ma non staremo a fare una cazzata. Mamma mia come piove, no ragazzi, è stata una cazzata. No, no, tocca rientrare, non potevo farlo a giro così Tutto mancano ci... Porca puttana, guardare il tempo che mancava Sei un coglione No, no, non ci voleva proprio sta cosa ma porcaccia vacca putt purtroppo sto gioco del cacchio con le previsioni del tempo che non sai mai cosa aspettate aveva detto che non avrebbe piovuto ma aspettavo di trovare un tempo molto più bello sinceramente purtroppo partiamo ultimi e l'unica cosa che possiamo fare è approfittarne per mettere i pezzi del motore nuovo per non altro almeno ci abbiamo il vantaggio di aver messo un componente in più dappertutto dai calò, dai calò, dai calò fa una partenza come si deve Beh, il lato buono è che partendo ultimi stavolta non ci ha superato nessuno solo che siamo partiti veramente da lontanissimo Però proviamo a metterci all'interno per rubare la posizione subito a Gasly che infatti lo spingiamo un pochettino verso l'esterno e la cosa dovrebbe essere fatta adesso abbiamo tanti piastri, proviamo a passarlo all'esterno, piastri questa non è una manovra facile, infatti non ci riuscimo però tutto sommato, almeno una posizione Abbiamo guadagnata, qui c'è un po' di casino siamo tutti incollati, trenino di formula 1 devo dire che la nostra tattica che prevede la speranza nella safety car, tanto qua abbiamo superato piastri una manovra realistica e adesso ci abbiamo davanti albon e la tifi. albon non so come sta qua dietro con la mercedes ho cambiato dei pezzi pure lui attenzione mamma mia che manovraccia che ho cercato sulla tifi bisogna stare attenti che questi inchiodano senza motivo adesso ci dovremmo levare pure noi la tifi dalle scatole cercare di agganciare ad albon Tanto qualcuno fa il giro veloce, Sergio Perez che però partiva prima così è facile dobbiamo scollacce i piastri da dietro e possibilmente anche la difita davanti a cioè, no, buttare all'interno e la si più fortunatamente se leva uh mamma mia devi utilizzare il più stretto da buono Alex Usare. qualcuno ci viene addosso dietro non so chi è Tanto stavamo tutta affiancata con piastri, anzi con la tifi, ha fatto perdere un'ora in quarto sta cosa, mentre Albon se ne sanna, ha attaccato anche Stroll, ma non ci è riuscito però, attenzione, invece sì comunque hanno perso un sacco di tempo tutte e due, Adesso Roger è pure vicino, ma attenzione che Stroll resiste comunque, non gliela sta, rende facile. Purtroppo se non rientriamo nel DRS di qualcuno, non li ripiamo. Guarda quelli che stanno a fare, molti si ammazzano. Stroll resiste, ammazza eroico Stroll, bravo Stroll. Adesso c'è pure il DRS ci permette di rientrare, ci invitiamo alla festa con il nostro calogero se mangia in due, se mangia in tre qua non c'era spazio, il calogero dudo dovuto tirare l'ancora noi finiamo nella fiancata ok, questo è il giro del pit attenzione che siamo molto vicini a Stroll si butta dentro Calogero con un po' di cattiveria Troll va a incrociare ma ci dovremmo riuscire a difendere però qui abbiamo allargato un pochettino ma comunque non abbastanza perché lui abbia lo spazio dentro. e adesso ci abbiamo davanti Schwarzman rischio rischio rischio ok non so che cazzo ho combinato ho fregato 12 volte perché non avevo capito dove stava l'entrata però tutto sommato tutto sommato la sosta so, dovrebbe essere andata bene andiamo dietro a Swarzman adesso davanti diciamo guagno giù non spingere subito cerca di portare e box. Eh, ok, ditegli di sbrigarsi perché se non vince la gara lui a vince Max è la fine Sta A passare adesso avanti ai box abbiamo perso una marea di tempo raga Ci ha risuperato pure i piastri che adesso cerchiamo di rendergli però il favore all'esterno qui in curva 1 Con le gialle non ci abbiamo assolutamente parso, ci cioè ha ripassato stroll. Hai conquistato una posizione. Quindi siamo tornati indietro di una in realtà. Io credo che comunque non ci abbiamo proprio un gran passo su sta pista a prescindere, quindi pure fossimo partiti più avanti probabilmente sarebbe stata una gara di lacrime e sangue comunque. Però certo che almeno magari potevamo raccimolare qualche punto. vorrebbe il ritiro de Verstappen attenzione tanto qui Stroll dovete a parlare con i box centro curva, si addormenta il nostro calogero va a attaccarlo a curva 1 purtroppo all'esterno che ci ha spinto lui ma adesso ieri siamo molto vicino qui in uscita dal rettilineo ci riproviamo un'altra volta facciamo i piassi interno stavolta, va buttiamo all'esterno poi gli facciamo una pinta verso l'interno riusciamo a rifregarlo, ma ci incrocia un'altra volta la traiettoria eh, Errore, errore, errore, momenti ammazzo tutti e due si riprova un'altra volta a calogelo Hertz, DRS, dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme, non faremo un'altra sorta di box. Stavolta di là dentro Calogero. Cazzo, Ho fatto una virgola per terra per firmare la pista. Calogero non sa so se ci tornerà l'anno prossimo. E quindi, giustamente, mi ha lasciato autografo. Non riesco a passarlo. Se lo passo dentro, mi scivola in uscita. Se non lo passo dentro, mi butta fuori lui in uscita è incredibile che stiamo a lottare così per un sedicesimo posto ce ne abbiamo di più perché gli arriviamo subito sotto ma non così tanto di più da passarlo in facilità su sta pista vedo di che loro dovranno cambiare i componenti e eh, quindi Sicuramente qualche altra penalità la pigliano però stavolta è veramente è stata una gara anonima dopo tante pole position e vittorie per Calogero c'è una brutta battuta d'arresto. Ora un'altra volta DRS, Hertz, stiamo lontani, però potremmo anche provarci stavolta e stavolta Calogero di Cattiveria si smette in mezzo. Ok, bel sorpass! E finalmente ci liberiamo dell'Aston Vestrol. Avremmo dovuto farlo prima. Ci ha tenuto dietro un sacco di giri, pure troppi direi. Quando non so ancora che ha fatto Verstappen. Verstappen. Niente, eh, non muovete che ha fatto le eh? vabbè. Le box ci hanno da fa' E guarda, se fa una gara così di merda che noi si siamo messi a guardarci un film. È praticamente vuoto, è carburante per meno di un giro. Sì, è finita Alex. Ogni tanto guardate pure la gara se te va. Vince Perez, Carletto non ci ha aiutato manco con questo, mentre vedo che stroll sta rifà sotto, tacci sua. e andiamo a chiudere questa gara penosa in sedicesima posizione Vince Sergio Perez, secondo purtroppo Max Verstappen, terzo Leclerc, poi Norris, Hamilton, Ricciardo, Ocon, Russell, Alonso e Magnus ne vanno a chiudere la top 10. Per quanto riguarda la classifica, Max Verstappen è primo con 213 punti, noi stiamo a 177 in seconda posizione, a 36 punti di distacco, poi c'è Norris a 155, Perez, Leclerc, Alonso, Ricciardo, Albon, Hamilton e Ocon ne vanno a chiudere la top 10. Niente è irreparabile, però c'è da dire che stavolta abbiamo veramente fatto un bel Dopo una serie di risultati, eh, tutti super positivi per il nostro calogero Robotta, sarebbe una brutta battuta d'arresto, lo sapevo perché questa non è assolutamente la nostra pista diciamo che l'unica cosa buona di essere venuti qui in Ungheria, a parte eh, a birra, è che praticamente abbiamo fatto un pochettino dei componenti per, eh, per perché i nostri stavano a pezzi sinceramente, quindi probabilmente gli altri dovranno prendere qualche penalità, l'avremmo dovuta comunque prendere pure noi e non sapevo bene quando prenderla così eh, diciamo che le qualifiche bagnate e gara asciutta ci hanno tolto il dubbio di dove prenderci cioè la penalità come al solito quando facciamo il cambio gomma noi droppiamo tanto di prestazioni i primi 2-3 giri e quelli fanno tanto la differenza detto questo ragazzi noi non ci arrendiamo per il mondiale non è finita e quindi non mi rimane di ringraziarvi come al solito del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti a prossima spade, faccio un culo